Ecco qual è la procedura per iscriversi a Zen in the City. Vai nel tuo browser preferito, digita l'indirizzo e arriverai sulla home page di Zen in the City. In alto a destra troverai quella icona con l'omino nella quale devi scegliere la voce registrati. Arriverai sulla pagina di registrazione, scorri verso il basso, scegli il piano che ti interessa presupponiamo che sia praticante clicchi su registrati scegli un nome utente questo nome utente è molto importante che sia tutto soltanto di lettere minuscole e senza spazi altrimenti non riuscirai a registrarti ma non è difficile poi digita tutti i tuoi dati a cominciare dall'email che deve essere un'email valida anche perché poi eh, ti arriverà una mail di conferma per verificarla questo per ragioni di sicurezza, per evitare eh, che ci siano iscrizioni non veritiere nel sito. Eh, scrivi poi una tua, il nome, il cognome, la città dove vivi, così che gli altri possano sapere se c'è gente nella loro stessa città la provincia, la regione, sempre per gli stessi motivi poi scegli una password che sia abbastanza facile da ricordare ma soprattutto sicura, quindi con lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e poi questa password segna da, da, da qualche parte poi comunque la potrai cambiare quando vuoi la password va confermata per essere sicuri che ti, è quella che ti ricordi scrivi una tua breve presentazione Adesso qui in questo esempio è molto breve, ma qualcosa di più è molto utile. Accetta le condizioni d'uso, se vuoi clicca sulla newsletter, puoi scegliere se puoi pagare con Paypal, con carta di pagamento o con bonifico. Carta di pagamento è di gran lunga preferibile. Indica a beneficio degli altri quali sono le tue pratiche di meditazione preferite e clicca su registrati. Puoi scegliere se salvare la password o no, ma comunque è meglio che te la sia segnata da qualche parte. A questo punto arriverai sulla pagina del pagamento con la carta, dove devi digitare i dati della tua carta, che può essere sia prepagata che una normale carta di credito. Indica tutti quanti i dati esatti, meglio che non le informazioni per la prossima volta per motivi di sicurezza, e clicchi su avvia prova perché si tratta di un periodo di prova di 7 giorni gratuito per iscriversi la prima volta dopo che avrai confermato la tua mail eh, la registrazione si completerà con l'arrivo di un messaggio email di ringraziamento nel quale ti verrà ribadito il nome utente che hai scelto e poi eh, ci sarà il link per fare il login la prima volta arriverai su questa pagina dove dovrai riscrivere il nome utente che hai scelto per sempre tutto minuscolo senza spazi, la password che hai segnato da qualche parte, dig la password e fai clic su accedi. Entrerai così a pieno titolo nel sito atterrando per la prima volta nella pagina del tuo profilo. Eh, con tutti i tuoi dati, eh, qui ci sono varie funzionalità, eh, tra cui quelle di cambiare abbonamento, gli ordini che hai fatto, insomma, cose che ti serviranno magari, magari in seguito. Eh, da questa pagina puoi accedere anche a tutte le varie sezioni del sito che già probabilmente conosci, ma soprattutto alla parte dei servizi riservati: no? come vedi l'indice tematico, i preferiti, gli esercizi, eh, per esempio. Potrai avere voglia di andare a vederti gli esercizi di meditazione, dove avrai libero accesso a tutto questo grande archivio di esercizi, oppure ehm, la pagina con il calendario dei ritiri di meditazione che si tengono in Italia in tutti i più grandi centri, oppure eh, l'indice tematico, nel quale puoi esplorare per varie categorie di argomenti. Esempio, questa è la pagina di insegnamenti buddisti per ogni parola chiave troverai tutti i contenuti legati a quella parola chiave e buona navigazione.